Questo numero di Vita Trentina guarda ancora alla fase 2. Ci è arrivata in redazione... Una lettera preoccupata di una mamma che rappresenta le difficoltà di molte famiglie, alle prese con il fatto che le scuole sono ancora chiuse, i nonni sono a casa, c'è un problema della conciliazione tra i nuovi tempi di lavoro e i tempi della famiglia. Al passo dei piccoli è quindi il titolo di copertina di Vita Trentina che guarda anche all'estate, che ne sarà delle colonie estive, dei crest, dei campeggi parrocchiali, delle iniziative e degli oratori ma in un servizio esclusivo questa settimana mettiamo in rassegna anche quali sono, e sono tanti gli eventi del nostro Trentino che erano programmati per i mesi di maggio e di giugno e che invece saranno rinviati all'autunno alcuni addirittura sospesi e poi questa è la settimana delle ripresa delle celebrazioni delle messe con il popolo come si usa dire, quali sono le attenzioni che bisogna avere, sicuramente il momento della soglia, l'essere più accoglienti e ricordare che eh, è bene forse che in coscienza qualcuno eh, decida anche di rimanere a casa come eh, osserviamo nell'editoriale che è intitolato Benedette Mascherine e, e nel quale abbiamo voluto cogliere anche i valori simbolici di questo accessorio che ormai è diventato un nostro inseparabile compagno eh, di viaggio. Ricordo infine che questo numero di Vita Trentina ha anche il racconto mensile I gialli di Mauro Neri che lasciamo alla vostra eh, lettura insieme a tutte le altre rubriche, agli appuntamenti tradizionali del, del nostro settimanale. Buona lettura e buona settimana.